Ha, <laughs> ha, era da un sacco che non entravo così in un video Ciao YouTube, bentrovati in un nuovo video Oggi è un altro di quei giorni in cui rispondiamo alle domande Che mi avete fatto un po' di tempo fa su Instagram Se non mi seguite su Instagram come al solito salute de Petauro, andate a seguirmi per piacere perché, perché sì, sì, è utile anche lì Storie, post, tutte cose diverse da YouTube Quindi se vi interessa quello che faccio qui Molto probabilmente vi interessa quello che faccio lì Quindi perché aspettare, perché indugiare? comunque oggi andremo a rispondere a questa domanda che per me ha un valore molto alto ed è secondo me molto importante che venga in qualche modo fissata in un video di youtube come questo mettetevi comodi la domanda è anzi la, la domanda in realtà è l'argomento i valori del parkour nella vita quotidiana o in altri sport uh. Questo ovviamente apre un vaso di Pandora enorme, cercherò di essere più sintetico possibile e mettere i concetti che io ritengo più importanti, sicuramente. I valori del parkour nella vita quotidiana e negli altri sport sono secondo me il punto chiave per cui io ho continuato quantomeno ed è così potente come strumento di crescita per le persone ed è il motivo per cui io ho deciso di insegnare, il motivo per cui lo vedo più come un'attività di miglioramento personale piuttosto che uno sport e basta, tra virgolette presa seriamente oltre a darti un sacco di soddisfazioni come tantissime altre attività ti insegna proprio secondo me a vivere meglio o almeno questo è quello che è successo a me e questo è quello che cerco di passare a tutti i miei studenti ovviamente questo perché le cose principali che escono dal praticare questa disciplina sono sicuramente il concetto che prima di tutto il mondo è pieno di possibilità non codificate quindi ognuno si può creare la propria sfida e tramite l'affrontare quella specifica sfida che hai scelto tu e nessun altro te l'ha scelta per te, non c'è un ordine o qualcuno che ti obbliga, quindi nasce da una tua volontà, e questa secondo me è la chiave, una tua volontà di decodificare l'ambiente decidere qual è la cosa per te difficile, perché è quello che si cerca di fare, e provare a portarla a casa. Quando riesci a trovare qualcosa del genere, solitamente si riesce perché ognuno poi ha le proprie preferenze e fa i propri test, quando succede che inizia quel dialogo interno, un processo proprio di dialogo con i fattori che ho attorno, con le domande che posso farmi e con le ipotesi per risolvere quel determinato problema o affrontare quella determinata situazione. Quando poi si ha una soluzione, nel parkour è molto gentile come processo, perché anche se non si fa, anche se il salto ipotetico alla fine non viene eseguito, quello che si porta a casa comunque è un miglioramento della conoscenza di sé. Sia che io dico no, sia che io dico sì e poi lo faccio, quello che io mi porto a casa è il fatto che ho capito qual era il mio limite, ho capito se potevo superarlo oppure no. Quindi una profonda consapevolezza di quello che posso, non posso fare che ovviamente nel tempo poi si affina e diventa sempre più veritiera come risposta no? perché chiaramente all'inizio magari una è un po' più spericolata e un'altra un po' più prudente le risposte non sono proprio precise però pian piano questo processo di continua ricerca della risposta più giusta per sé attraverso ovviamente il fisico e ogni allenamento e ogni proposta di sfida che mi si para davanti imparo che cose come la determinazione che mi porta ad arrivare ai miei risultati, la costanza, la capacità di superare la fatica nel presente a favore di un risultato futuro, mi insegnano un processo, un processo che è super utile per affrontare qualunque cosa nella vita, da un lutto a un esame, a un colloquio di lavoro, a una situazione brutta in casa, a un altro sport, eccetera, in maniera molto più presente, molto più efficiente e molto più costruttiva, anche se va male, soprattutto è una cosa che nella società di oggi non c'è non è molto presente il concetto che se sbaglio imparo qualcosa e posso riprovare no, tendenzialmente se sbaglio quella cosa non fa per me tanti saluti arrivederci in realtà ci sono un sacco di altri fattori che bisognerebbe prendere in considerazione e il parkour ti permette di fare questa cosa qua banalmente se io voglio fare un salto da un punto a un altro io non penso solo a come sono in quel momento lì se le mie gambe possono tenere e gestire una distanza del genere se posso atterrare lì eccetera ma dovrò anche rendermi conto delle situazioni atmosferiche, di com'è il muro, se è cedevole oppure no, se è scivoloso, eccetera, che esulano da me. E quando io applico questa cosa in altri contesti, per esempio vado male a scuola vuol dire che sono una capra, no, vado male a scuola vuol dire che potrebbe essere che io sia una capra, però potrebbe anche essere che non ho trovato un insegnante capace di spiegarmi le cose, non ho trovato un ambiente attorno a me e i compagni di classe che mi stimolavano a farlo o eh, mi lasciavano in pace se volevo farlo, perché magari vieni additato come il nerd che studia un sacco e tu non vuoi farlo, capito? Tutto un sacco di dinamiche in più che non dico che ti tolgono la colpa, ma ti fanno comprendere meglio la situazione attorno a te e quindi affrontandola in maniera più intelligente e diversa. Soprattutto dandoti la possibilità di dire no, questa cosa non la so fare, non per colpa mia, ma perché non è il momento. Quindi i valori che sicuramente un praticante di parkour può trasportare nella vita di tutti i giorni dipende dalla persona, secondo me. Non c'è una lista no? di valori, ti porti via il coraggio, la determinazione, no non è che funziona così, dipende dalla persona sicuramente ogni praticante di parkour se pone attenzione e si allena con questo stimolo qui quindi con l'idea di migliorare ogni volta e non per forza in maniera sistematica però sempre avendo un occhio di riguardo verso quella che è la propria crescita personale vedendo i propri risultati e cercando di portarli un po' più in là in tutti i sensi non per forza saltando di più ma anche saltando in ogni condizione per dire, no? quindi non è una cosa esclusiva a chi sa saltare è proprio il processo, il processo di sequenza di domande e di accoglienza verso un ipotetico problema, verso un'ipotetica situazione complessa da gestire, dove l'ipotesi di dire ah questa cosa non, non voglio neanche saperla, non esiste, piuttosto è questa cosa mi mette estremamente a disagio, voglio capire perché e poi decidere in caso se non ho gli strumenti per superarla o sì e in caso poi decidere di conseguenza se voglio avere gli strumenti per superarla o se per questo periodo della mia vita posso anche ignorarla, capito? questo secondo me è il cuore di tutto calza perfettamente con la mia personalità per esempio e con il mio modo di affrontare il mondo mi ha aiutato tantissimo perché ovviamente prima non avevo questa disciplina questa, questo processo ben consolidato in me e quindi la mia vita andava un po' in tutte le direzioni non sapevo neanche cosa volevo fare nella mia vita scoprendo questo processo e mettendolo in pratica per me mi sono reso conto che le risposte sono dentro non sono fuori a seconda di quanti stimoli ho e quindi decido ok provo questo, questo, quell'altro qualcosa mi piacerà No, è come io affronto ogni cosa e questa cosa ovviamente questa ricerca personale deriva da come il parkour mi ha insegnato ad affrontare cose che volevo tantissimo tantissimo fare ma che mi facevano tantissima tantissima paura di fare mi è sempre stato insegnato che le cose che fanno paura non si fanno no? e quindi ho iniziato a dire ma scusa ma perché se io invece di dire questo provo a vedere che cos'è, com'è perché mi fa stare in questa situazione di paura? Ma senza farlo, è eh? solo guardandolo, solo cercando di avvicinarmi un po' di più, quindi dandogli la possibilità di entrare come dubbio in me. Facendo questo ho notato che tutte le cose che non avrei mai fatto nella vita, che non avrei neanche mai preso in considerazione perché è troppo difficili, troppo pericolose, troppo paurose, ma da un salto nel parkour a, che ne so, andare ad affrontare la mia fobia dell'acqua profonda, no? Non le avrei mai prese in considerazione e non sarei mai cresciuto in quello. Io quest'anno ho fatto i 30 anni e ora mi rendo conto che io sono il frutto di tutte le volte in cui ho voluto fare amicizia con la mia paura in un determinato campo piuttosto che il risultato di tutte le volte che ho detto di no non lo voglio fare ed è importantissima sta cosa perché io credo di essere stato estremamente fortunato ad aver avuto la possibilità di ricominciare con il sentimento della paura e dargli una nuova possibilità per permettermi di crescere questo secondo me è la cosa che più interessa e che più può essere trasportata nel fare parkour al di fuori del parkour o in altri sport ragazzi e ragazze se avete voglia di farmi sapere qui sotto che cosa ne pensate voi se siete dei praticanti o qual è la vostra opinione al riguardo ne sarei super lieto e super felice di leggerli, magari ci scambiamo un po' qualche opinione con i commenti qui sotto io vi ringrazio come al solito del vostro tempo è stato un piacere grazie ancora di essere arrivati a questo punto del video e come al solito noi ci vediamo a un prossimo video possibilmente sabato prossimo Io